Sarà la vostra sorella, sì. Quindi e adesso da Sì, dormirà da noi! Allora, visto che stasera volevo prepararvi la pizza, dove stiamo andando adesso in attesa che a arrivi Giulia? A preparare, cioè, prima, no, prima, a comprare la mozzarella perché sennò non ce l'abbiamo. Esatto, mi mancano le mozzarelle. Quindi avete già chiesto a Giulia quale pizza le piace? Sì, io mangio con, con Giulia e okay. quella con con il viustel solo viustel, solo viustel, ah, viustel sì. e mozzarella ragazzi noi faremo un video con Giulia dove faremo le pizze volete dire qual è la più buona faremo una routine serale con Giulia ok? Sì. adesso usciamo e torniamo subito ma tanto il supermercato è qua vicino eh, non dobbiamo sì, fare chissà, sì. Sì. Fare sì. chissà sì. quali chilometri quando noi siamo tutti a casa esatto, perfetto quindi siete pronte? Sì. andiamo? Sì, io, io ragazzi ho trovato le mie due ciabatte L'ho trovata io, sai dove? Beh, nella tua cabina armadio, anzi lei... nella vostra cabina armadio disordinatissima, ho fatto un ordine. una un'era qui, questa l'ho fatta io. Esatto. Pette, e una è dentro sì. la sua mamma. Sì, adesso però devi scegliere quale scegliere tenere e l'altro paio lo devi andare a ritirare. Ragazzi, ragazzi, Facciamo, Facciamo ragazzi, scegliere loro. Ciccocò, che dopo poi a casa scegliete voi. Adesso io. Allora, Andrea, la Ciccocò Tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore io dottore si amano amba dall'alazzo cico co quante hai scelto? Sì. hai scelto quelle? allora le altre eh, le andiamo no. a ritirare le... no. sì no, perché no, altrimenti no, c'è no. troppo casino in casa dai ragazzi avete visto il video del gattino? dite se vi piace piaciuto poi noi lo prendiamo tra 14 giorni esatto Vedono di prendere un braccio di coccolata i bacini, anch'io amore lo sai e, e fa i grattini su tutto il corpo si sì, e poi lei ti farà le fuse fra wow come Nina, esatto e poi quando piangerò, quando sarà carina ma no, perché Mi deve piangerà. piangere poverina, magari ma però, no, se noi la trattiamo bene lei non piange, è contenta, ti fa le fuse e ti dai bacini, si sì, e poi, e poi se, quando gli davano da mangiare lei fa come Nina, così che ci accarrezza le sì, gambe, si perché ti ringrazia Nina ci ringraziava sempre, ogni sì. volta che le davamo da mangiare, vero? Sì, a few moments later. Siamo tornati, abbiamo preso le mozzarelle e Anastasia è in fibrillazione perché Vane? Perché hai rotto la ciabatta? Perché hai rotto la ciabatta? Non puoi farla perché hai la gonna, no. quindi non interessa a nessuno. Sei bravissima bravissima Vane, tu sei proprio brava io vado a impastare la pasta per la pizza tra pochi minuti arriva Giulia Giulia! sei tornata finalmente dopo tutto questo tempo bensì sei giorni come stai? sei contenta di essere tornata? loro sono in fibrillazione siamo andate a comprare le mozzarelle perché non le avevo e adesso finalmente sei qua con noi sei pronta per questa giornata per questa serata, per questa mattinata? Prontissima? Tu hai finito i compiti? Sì. Mm, ma lo sai che Vanessa in due giorni ha fatto 50 pagine pur di farti tornare? È stata bravissima, brava Vanessa! Manca ancora inglese, ma vediamo di farlo in queste boh, ore, ultime ore. Va bene, allora, ragazzi, iniziate a giocare un pochino e ci vediamo dopo, va bene? Sì. Giulia no. ma chi c'è qui con te, oltre alla tua mamma? La mia sorella. E come si chiama? Sì. Anzi, ce la faccio. Uh, Ciao! Ciao! Ciao Jennifer, come stai? Jennifer. Jennifer, tu sei tornata da pochissimo dalle vacanze, vero? Sì. Eravamo qua e tu sei arrivata. Ti sei ambientata in questa fantastica città o vorresti ritornare in vacanza? Per Di dire la verità. Vorrei... In vacanza sì. <ride> Quanto eh. sei bella, Jennifer, anche tu. Siete due bellissime ragazze. A few moments later. Bimbe! Cosa sta... oh che spavento state giocando? Sì, sì. allora ascoltatemi bene io adesso vado a stendere la pasta per la pizza okay. e poi voi la condite va bene? Okay. siete d'accordo? sì allora vi cioè, state divertendo? state giocando? Sono tu stai per, tu stavi per cadere dalle scale Anastasia perché è già un po' di tempo che tu non ti fai male dai su vedi di farti male eh, ci sono delle zanzare, però vi siete andiamo, messe l'autam, vero? Andiamo. Va bene, se volete entrare, entrate. Io vado in cucina e andiamo. vi chiamo... le mani? Brava, vi lavate le mani e tra pochi minuti vi chiamo, ok Giulia? Ok. Ok ragazzi, ho preparato l'impasto della pizza, ho messo sul pomodoro, adesso chiamo le bimbe per mettere i virus. Bimbe, venite a mettere i virus. Eh? Chi ha voglia, viene. Chi non ha voglia, sta lì, dai. Dai, mettetevi dietro, lì dietro, mettetevi i ustel. Poi la mozzarella la metto io dopo in cottura, perché non la metto subito. mangialo se vuoi. Dai, mettetevi i ustel. E eh, ragazzi, nella pizza, eh. Ce ne sono ancora, per carità, però... Avete fame. solo viustel volete? va bene? Sì. No. ma... no, ti bevo viustel e poi mozzarella le no, le patatine non le ho non metto, non metto. Sì. vi bastano? Sì, dai eh? ok adesso la metto in forno e poi quando è pronta vi chiamo e la mangiamo no. così ceniamo, va bene? Sì, ragazzi le pizze sono pronte adesso non mi tocca che chiamare le bimbe Bimbe! Ma, ma dove sono? Bimbe! Non c'è nessuno! Bimbe! Dove siete? Ah, ecco! Ah, credevo di dovermi mangiare io la vostra pizza! Avete fame? Sì! Guardate. È pronto! Cosa fai? Mi chiamo! pane Wow! Mi chiamo! Giulia! E tu come ti chiami? Ani! Uh, allora, Bubu, venite a mangiare! Allora, Giulia in mezzo! Anastasia qui, brava! Giulia qui e Vanessa lì! Le bottigliette per mettere l'acqua. Se volete l'acqua ho messo le bottigliette se volete la coca. No, ok. Ani, te la apro io, dai! Ma te la apro io se vuoi, eh? Va bene, c'è anche la bocca. Avete fame? Sì. Tanta? Allora, ve la, siete capaci a tagliarla da sì. sola? Volete sì. mangiarla con le mani? Fate come volete. Ani, tu la mangi con le mani o te la devo tagliare io? Sì, la mangio con le mani. La mangi con le mani? Ani! l'hai messa un po' nel bicchiere e poi la bevi in bottiglia? L'hai messa poca. L'hai messa poca? Sì. un po' agitata? È agitata? No dai non riesci te la taglio io? è difficile da no? sei sicura? sì è difficile e tu mangiala con le mani sollevala tanto l'ho fatta raffreddare un pochino piano eh non fate le ocche no, quando ma... si mangia vero Giulia? non si gioca non si parla si mangia e basta mangio con le mani vuoi che te la taglio? no? no vuoi piegarla a metà come a Cagliari? No. te le ricordi le pizze di Cagliari? buonissime no. Eh? occhio eh con la mozzarella che io ho tanta paura mm. ti piace Giulia? sì? sì io non metto lo strutto oggi la tua mamma mi diceva che lei mette lo strutto nell'impasto della pizza io no è un grasso è un grasso tipo il burro tipo però eh il burro ok buon appetito ci vediamo dopo va bene? Sì. buon appetito Ani perché i tolto Ustel? non li vuoi? non si sì. Come non si dice? Volevi una margherita? Hai fame? Sì, ma non tocca. Vai a crani. Ecco. è fame? Sì, ci vedo il prete. Tu Vane, ti sei arresa, l'hai presa con le mani? È meglio mangiare la pizza così, la pizza si mangia con le mani. Il pesce e la pizza si mangiano con le mani. Anche il pesce perché devi sentire le spine se ci sono aaaah a ti piace la pizza? Pi pizza. questo è un pesce ah. ma non ti piace? Ani ah, smettila fare loca mastica e manda giù prima di bere eh dai <tiple> Anastasia non stai mangiando niente gelato per Anastasia dopo il gelato lo mangia solo chi finisce la pizza ce n'è ancora eh Giulia se poi ne vuoi io e allora devi finire la pizza, aspetta che ti do un altro tovagliolo che il tuo è tutto sporco. Oh oh. Cosa hai fatto? Ma che strano, non succede mai, ma com'è possibile? Dove vai? Sono qui i tovaglioli. Ani, va bene, vai, vai, vai. sono anche lì. C'è un boostet per terra. Ce la fai? per terra. Che strano. Preso? No, No, allora, la gara a tavola non si fa. Chiunque la finisce mangerà il gelatino, chi non la finisce vuol dire. significa che non ha. tutti potete vincere, l'importante è che tutti finiate di mangiare, ok? Dai, che dopo c'è il gelatino e poi ci sono i preparativi per andare a fare la nanna. Che domani dove andiamo? Al Burger yeah. King. Ciao ragazzi, mi raccomando, questa serata sarà la routine serale con Giulia, ma non perdetevi il video di domani con la morning routine e il pranzo al Burger King. E a voi ragazzi, piace di più il Burger King o la pizza? Scrivetecelo nei commenti. Ma con chi stai parlando invece di mangiare? Anche tu, ciao! Siamo il mio compagno. Anastasia, ascoltami, stai esagerando. Vuoi parlare con la nonna Elisa? Sì, ma stai mangiando, tu perderai la sfida, io lo so, e non mangerai nessun gelato. Finito. <ride> Hai finito, vai, ma tu eri un pezzettino più piccolo. Manna. eh! qui, non ti vedo. C'è eh, la nonna? Nonna, non la vedi? No. La, ha credo. la fotocamera spenta la nonna per quello non la vedi ma la mia chiamata Aspetta, sei tremenda eh tu sei tremenda veramente ma non ti vuole no ma non no, è a posto so. tua sorella nonna, non ti vedo ma la lasci stare la nonna e mangi la vedi no no andiamo oh. dice mm. che la nonna ha la fotocamera spenta ma tu ce l'hai eh non la nonna ah no sì la nonna perché mamma sarebbe eccola la nonna ciao nonna ciao, ciao. Mm. Oh. ti abbiamo disturbata? bene detto avevo... lontano, lontano tu come mi senti? no perché, perché allora hai manto dove vedi tipo una bacca una palla, un cavallo un, di novinello, dice, <ride> un punto di sì, indovinello dice un punto di indovinello ma un punto di indovinello è bellissimo Guarda, è un punto di domanda. Ciao. Ciao. Hai visto Giulia, ti conosce già ormai Ciao. mia mamma. Ciao. Puoi... <ride> Ciao. Anastasia, nel tuo piatto è rimasta la pizza, ma tu non ci sei. Dove sei? Niente gelato. Cosa stai facendo? Dov'è Anastasia? Anastasia, io mi nascondo. No, no, io, io ho già visto che non hai mangiato tutta la pizza. E allora vieni a mangiarla. Ani, se non mangi la pizza niente gelato. Sì, mm. Sono la prima. Giulia, hai finito? Giulia, è finito? ne vuoi ancora un pezzo? C'è cioè, se sono vuoi. Piena. Sei piena? Va bene. Tu amore? Brava, finisci con calma. Bimbe Che fate? Vi state addormentando? No Chi vuole il gelatino? Io Dai, prima di andare a dormire un gelatino ci sta Eh? Sì Anastasia ci sei? Sei connessa? Non è mai connessa Anastasia Allora, scegliamo il gelatino? Sì Dai, venite Quello che piace a te è in questo cassetto vuoi bianco cioccolato normale o quello lì che ha preso lei? Ciccolato bianco? bianco. Bene? allora sono nel cassetto in basso allora mangiate il gelatino e poi iniziamo la routine va bene andiamo a fare a lavare i denti e a mettere il pigiamino a few later. Allora bimbe andiamo a fare la nanna sì. eh? Andiamo a lavarci i denti Mettiamo il pigiamino Tu hai portato lo zainetto Vero Giulia Ok, Andiamo a lavare i dentini E poi il pigiamino E poi a nannina perché sono già le undici Quasi e mezza Cosa eh, hai fatto? La qui. Vedete che... Cos eh, fatto? Si sono scontrate Ma no Hai messo il ghiaccio? Stai mettendo il ghiaccio? <ride> Mi sembrava strano Anastasia che era passato un mesetto, forse tu non ti, non ti stavi facendo male. Allora Ani, sì, andiamo a lavare i denti? Sì, dai. Andiamo, andiamo. Allora, andiamo? Ani, andiamo a lavare i denti? Sì, poi con la Sì, poi fate quello che volete. Brave, dai. Tu Vane? Io li ho lavati oggi, ma che c'entra? Io li ho lavati la settimana scorsa. I denti si lavano tre volte al giorno. Ah, Vanessa, una novità: che non ti ho detto eh. che potete portare lo spazzolino a scuola col dentifricio. Sì, certo. Ah, te l'avevo detto? Sì. Allora domani ne andiamo a comprare uno da portare a scuola? E tu? E tu giuri eh? Tu, Giulio, lo te, porti? Di te non ha detto niente, però, la maestra. Dobbiamo chiederglielo. è vero che lo portiamo. Poi potete portarlo? Sì, già da un po'. Noi invece, no, non l'abbiamo mai potuto portare. Bene. Beh, almeno così dopo ho mangiato ti lavi i denti. Eh, è importante. Piano Ani, eh? Piano piano. Allora, pigiamini per Vanessa e Anastasia. Li mettiamo qua. Vanessa e Anastasia, yeah. Esatto, per Vanessa e Anastasia. Adesso amore metti il pigiamino. Mettete il pigiama e ci vediamo subito dopo, ok? Brave bimbe, vi siete messe il pigiamino? Quindi adesso è ora di andare a fare. Bella. Bella. Brave. Hey, allora, dove mettiamo Giulie? Qua siamo in discussione perché Giulie in mezzo. Allora, bambine, questo video della routine serale finisce qua. E domani ci sarà la morning routine. Ok, quindi Anastasia? C'è la crepe, mangiamo crepe con le che giù dopo e poi.. Detto quando sì, la pizza. Sì, l'abbiamo sì, già sì. detto penso una quindicina oh. di volte. Ma oh. Sei contenta? Crepo. Oh, oh. crack! Ah, la Nutella <ride> va bene. E allora, no. non perdetevi il video no. della morning routine. Ciao, ciao oh, ragazzi. Questo è il non lo ho messo. Sì. Perché l'altro non ce l'ho più.